Eccoci qua con Andrea, che ci dice Andrea? Da Ancona, da Ancona, si sì. perché sei venuto da me? Eh avevo delle tensioni dopo parecchi anni che arrampicavo. Da quanto arrampicavo? 6-7 anni sicuri. E... Come, come sei arrivato a me? Come hai capito questo? Guardando dei video su YouTube, ti ho conosciuto. Sotto lockdown ho continuato a <ride> seguirti sempre più e poi mi è venuto in mente, ho, ho avuto il coraggio di iscriverti per togliermi per togliere le paure che avevo in me e mi hai subito contattato e ci siamo organizzati, sono venuto e qua. Però guarda, la cosa strana è che tu dici che delle paure, c'hai delle tensioni, ma in realtà non io non ho visto le paure. Bene. <ride> no, nel senso che sì, ho visto che c'era un po' di confusione, però non era paura, erano tensioni più che paure. Cioè Forse... ti mandavano in blocco, però non era proprio paura quella, perché tu paura non... Bene così significa che hai capito qual è il mio problema. <ride> e che hai trovato? Ho trovato quello che cercavo. Cioè? Come lo puoi spiegare più o meno? Beh, cioè, chi non l'ha fatto questo? Chi percorso, non l'ha fatto mai, che, fai... che dopo, dopo sette anni di arrampicata più o meno frenetica, sempre di corsa, sempre così, ho capito che eh, devo riaffrontare la cosa con più calma, eh, determinazione, precisione, con più.. Devo, venire, devo... devo non venire da te per capirlo, non riesco a spiegarlo con le mie parole, comunque... Vabbè, più o meno che hai fatto, nel senso hai fatto tante prese o hai fatto i, i katà, cioè anche st sta leggenda, Stomito dei katà. Ho fatto lo, lo, lo, lo, lo, sto mito del katà, sì, ah, diciamo... E cos cioè, Cosa ti è rimasto a te l'idea del kata, cioè, eh, cerca di spiegarlo te perché a me io non l'ho mai fatto. Eh, mi, è rimasto, mi è rimasto che il corpo ha bisogno di entrare in sintonia co, con la roccia e è difficile quando ti trovi lì a avere la freddezza di, di far collaborare tutti insieme dai diciamo che cerca, cioè ti fa ti genera un ordine diciamo bravo, bravo, cioè, bravo. questo è il metodo e questo è quello che cerchiamo di fare che applicazione è applicazione e generare una disciplina la disciplina è semplicemente arrivare a una regola cioè per poi dopo misurare e la misurabilità ti dà la capacità di migliorarti che... rendere tutto più semplice, più con, meno semplice sforzo, no? con meno sforzo con meno sforzo e tanto impegno è la differenza, cioè si smette di faticare e si, si, si accede all'energia quindi tu utilizzi l'energia per avere energia e smetti di, di faticare devi solo imparare a leggere, Quello è. La, la regola serve proprio per avere una lettura e avere la misurabilità e dalla misura poi si va oltre quindi ridurre, ridurre la difficoltà alla semplicità eh? Benissimo. in poco in poco, pochissimo eh, è in, in poco, pochissimo. anche tempo perché lui cioè, diceva ma è lento? no <ride> abbiamo preso non è subito lento. Non è lento. <ride> sembra lento ma ma non è eh, è grande. Vabbè, comunque Grazie. lui ha scalato oggi poi alla fine ha confessato ha già fatto anche in 7A che, eh, che non se l'era preso perché dice no ma era troppo facile io non l'ho considerato questo perché anche è il discorso proprio del vivere l'esperienza cioè il senso di andare a rampicare eh, ma che vuol dire andare a rampicare? Cioè cosa stiamo facendo? cosa vogliamo trovare? cosa troviamo? cosa ci dà? e quella è una scelta nostra quindi se uno pensa solo di andare in catena andare a fare cose alla fine consumi anche quello che ti viene in realtà neanche te lo permetti cioè, non... è come se non l'avessi fatto invece oggi mi è rimasto ogni minimo passaggio in mente questa è la ricchetta, quindi tu l'hai trovato? Qua. Certo, certo. Questa te la ricordi? Me la ricordo benissimo. <ride> <ride> Grazie. Grazie.